che ormai sta diventando un canale spagnolo, eh, gloria a Dio, e, ed è Cesar David, eh, sul commento di una pericope molto interessante del capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, durante la festa di Sukkot, mi ha dato diciamo, l'input per andare a, a collegarmi con una curiosità che sicuramente ci farà piacere mi raccomando iscrivetevi al canale se no eh, se non vi iscrivete a, a, al canale smetteremo assolutamente di fare i nostri video in italiano e in spagnolo e quindi sarete clamorosamente puniti. Detta la battuta dell'anno eh, arriviamo al punto della, della curiosità. Proseguendo nel nella lettura del Vangelo di Giovanni Cesare è partito con la festa di, di, delle, delle capanne dice il Vangelo di Giovanni che dopo aver avuto così una, una problematica con i, suoi, con i suoi fratelli, i suoi parenti di casa eh, che andarono alla festa e eh, lui c'è lì solo a Moed a metà della festa alla fine della festa fece tutto quel discorso sull'acqua viva che in maniera così magistrale eh, Cesare David ci ha spiegato parlandoci anche dell'ambientazione da del derivare e ripartire eh, sul discorso dell'acqua viva Vorrei andare avanti perché c'è una curiosità, se voi andate avanti nella lettura e togliete giustamente il versetto 53 del capitolo 7 e i primi 11 del capitolo 8, perché come voi ben sapete, che essendo esperti di scrittura, è un testo che è stato messo lì, diciamo, è passato dal Vangelo di Luca al Vangelo di Giovanni, perché anticamente le copie viaggiavano insieme, in, questi, in, alcune, in alcune copie dei manoscritti viaggiavano insieme, il Vangelo di Luca e il Vangelo di Giovanni, e il discorso prosegue e infatti finisce alla fine del capitolo 8 dicendo che Gesù uscì dal Tempio. Quindi tutto quel discorso del capitolo 7 e del capitolo 8 avviene praticamente in un giorno, praticamente. O meglio, da mezza festa all'ultimo giorno. E quando dice io sono l'acqua viva, eccetera, eccetera, quello è proprio l'ultimo giorno, c'è scritto esplicitamente. Ma com'era l'ambientazione alla quale... Cesare faceva riferimento, perché Gesù poi dirà io sono la luce del mondo. Ora, secondo alcune fonti che io vi citerò, non le scrivo perché così non vi distraete, eh, non, non useremo no, nel montaggio la tastiera, eh, nel cortile delle donne, che era quello di fronte ai 15 gradini per poter poi accedere dal lato est verso il lato, diciamo, il lato ovest, e soprattutto verso il lato nord, dove venivano fatti i sacrifici, ehm, nel cortile delle donne venivano accese, nei quattro angoli del cortile delle donne, 16 lampade d'olio. Ogni lampada, ogni, eh, ogni, ogni quattro lampade nei quattro angoli sono 16 lampade, aveva 36 kg d'olio. Quindi 36 kg 36 kg 36 kg, 36 kg. L'altezza era circa 5,5 m più o meno, no? E I coenim giovani dovevano salire le scale, queste scale, diciamo, mobili, portare sulle spalle questi 36 kg, mettere l'olio nelle quattro lampade più altre 4, più altre 4, più altre 4, 4, usare degli stoppini i loro abiti esattamente i pantaloni che non usavano più non venivano buttati via venivano strappati essendo pantaloni santi perché avevano toccato la santità del coen e la santità del servizio venivano usati come stoppini e li veniva accesa la luce le cronache narrano che adesso vi leggerò un brano e vi darò la citazione a voce e sperando che usiate sefaria e andiate a vedere il testo così come ve lo dico così rimarrete voi colpiti da questa cosa, perché sono cronache dell'epoca dell eh, prima dell'anno 70 ovviamente, siamo all'epoca di Cristo, c'era una luce così intensa nella città che perfino le donne che vivevano nella periferia dentro le mura, nei loro cortili di notte, c'era una luce così intensa che riuscivano a contare il, i piselli mentre li pulivano, pensate che luce, e Gesù in quell'occasione diceva io sono la luce del mondo, mentre c'era quel rito, ma qual era il contesto? Dice che c'erano eh, nel cortile delle donne, queste, questi uomini, questi bambini con le torce in mano, facevano giochi di destrezza, dicevano dinanzi a loro brani, cantavano l'odi a Dio, i leviti, Usavano le lire, le arpi, i cembali, trombe, strumenti musicali e guardate che nelle, nella comunità, nel, nei discepoli di Gesù, ammesso che ci fossero stati lì perché come una, una, diciamo una ricostruzione <coughs> attenta dei testi ci fu un abbandono nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, ma se fossero stati presenti avrebbero dovuto loro officiare perché questa festa tutti i sacerdoti e tutti i leviti dovevano andare a ufficiare alla festa. Eh? questa era una festa obbligatoria per tutti poi venivano divise per le loro schiere per le loro per le, 20, per le 24 <coughs> categorie di sorteggio ok però c'era una confusione terribile i quenici scendevano dai, dei, dei, nei cortili degli israeliti al cortile delle donne e facevano i canti delle ascensioni e al decimo gradino facevano il miserere c'è scritto poi accanto del gallo Piena notte, quindi passa il giorno successivo, suonavano gli Shofarot, soferi, e poi giungevano al decimo gradino, facevano techiate ruate e techià. insomma c'era una festa, una gioia incredibile. E ripetevano: Noi siamo per Yah e il nostro Dio Yah, al nostro Dio Yah sono rivolti i nostri occhi frasi che noi non troviamo nella Bibbia ma le troviamo nelle cronache, nelle cronache dell'epoca. Lo troviamo nel nel quinto capitolo e Khalil al foglio 51b e potrei anche dire potrei anche dire che possiamo trovare anche tutto il rito che vi dicevo anche nel foglio 51a, anche nel foglio 51a nel trattato del Talmud Bavri di Succa. quindi qui troverete tutto. La curiosità è proprio questa, il, se riusciamo a eh, ricostruire, se cioè è possibile, il contesto storico e celebrativo, con tutta questa gente che urla, riusciamo a capire cosa ci ha detto Cesar David, che Gesù dovette alzare la voce per dire chi è sete venga a me e beva, chi crede in me fiumi di acqua viva, no? sgorgeranno dal suo seno, mentre c'era questo rito della libazione, ma lascio a lui, nello stesso momento che c'era, questo contesto che vi dicevo io, ma lascio a lui. È spagnolo, ma non è difficile, si capisce bene. E la curiosità è che mentre c'era il rito della luce, una luce così accecante che la vedevano tutti: 100, più di 120, 36x36x36x36, 36 36 36, sono 130-140 kg di olio, bruciavano a un'altezza di 5,50 m nei quattro angoli del cortile delle donne, poi le donne venivano portate ovviamente in quello che noi definiamo il matroneo, il balatoio, e lì c'erano tutti i bambini, gli uomini, i leviti, i Quanim che celebravano, era una festa, le cronache dicono e concludo che chi non ha mai visto una festa di simcha, cioè di, di gioia, è perché non ha mai visto questo tipo di feste, ebbene Gesù in quell'occasione, durante quel rito, lui disse a tutti, non è questa la luce del mondo, io sono la luce del mondo. E capite bene che si è appropriato del rito dell'acqua e del rito della luce, perché lui è il Tempio, lui è il suo sacerdote. Vi saluto e vi ringrazio, e come dico sempre, alla prossima. Ciao.